Studia molto, prendi il diploma e magari anche una laurea, così un indomani forse troverai un buon posto di lavoro fisso e sarai al sicuro a vita. Queste sono spesso le parole di un buon genitore che lo fa con tutte le buone intenzioni per proteggere i propri figli perché è l'unica realtà che hanno vissuto e visto funzionare decenni fa. Analizzando questo argomento, falso mito ormai, scopriamo che oggi non regge più, anzi è più una condanna che una protezione. Sì, perché il posto fisso, ad oggi non dà alcuna garanzia. Basti vedere come durante il lockdown del Covid-19 migliaia di persone che pensavano di essere al sicuro con un posto fisso si sono ritrovate in cassa integrazione che manco arrivava. Altri licenziati per via della crisi e varie difficoltà che le aziende hanno riscontrato, o altre ancora perché semplicemente non volevano vaccinarsi. Ma i motivi sono molti altri oltre ai precedenti, come ad esempio che il posto fisso priva della maggior parte del proprio tempo, cioè una delle risorse più più preziose che abbiamo, oltre alle paghe che ormai non bastano neanche per superare le prime due settimane del mese, o ancora ambienti di lavoro stressanti, lunghe ore di attesa, perse nel traffico, oppure superiori colleghi di lavoro antipatici che devi sopportare per giornate intere, eccetera eccetera. Ora immagino vi stiate chiedendo quali siano le alternative però, giusto? E qui si apre il capitolo della libertà finanziaria e imprenditoria, sì, proprio loro che danno il lavoro a chi cerca il posto fisso. Loro che sono padroni della loro vita e del loro tempo. Loro che migliorano la vita al mondo intero, portando soluzioni innovative, prodotti e servizi, dei quali poi ci ritroviamo a non farne più a meno. Loro che possono decidere cosa fare e quando fare, se stare con la propria famiglia, in vacanza o andare al lavoro. Per parlare di libertà finanziaria e imprenditoria, bisogna comprendere al meglio i due mondi tra lavoratore e imprenditore. Cioè, quali sono i vantaggi e svantaggi di un perché il posto fisso oggi è più una condanna che una sicurezza? Ecco quindi che il modo migliore è quello di partire proprio dalla parabola dell'acquedotto e sono sicuro che questo racconto farà scoprire un nuovo mondo a molti di voi. Ma prima, se non l'hai già fatto, non perdere altro tempo, iscriviti al canale e attiva gli avvisi così sarai tra i primi ad essere avvisato ogni qualvolta che caricherò un nuovo video. Come spesso accade, dietro a un racconto si nascondono grandi insegnamenti e il modo migliore per trasmetterli è proprio quello di tramandare sotto forma di favola. Succede così da secoli con i libri di ogni genere e testi sacri come la Bibbia che tramanda insegnamenti di grande valore. La parabola dell'acquedotto è una storia utile per farti riflettere sul tuo modo di lavorare e di guadagnare. A scuola e in famiglia ti hanno addestrato a diventare un buon operaio o impiegato, istruendoti fin dalla giovane età a rispettare orari rigidi, a svolgere compiti precisi. Anche se hai sentito dire che impegnandoti avresti avuto un lavoro migliore e guadagni superiori, sei finito col diventare un dipendente, magari un dipendente della tua stessa ditta, trascurandoti o senza avere una vera vita, una vera e propria dipendenza come l'alcol, il sesso, la droga, ci sei incastrato dentro. E come ogni dipendenza, anche quella dal lavoro è un grave problema e la storia non cambia se pensiamo a imprenditori e liberi professionisti che lavorano più dei loro dipendenti e spesso guadagnano pure meno. Una volta ci convincevano che questa era la via giusta perché così avremmo raggiunto due sicurezze importanti, stipendio fisso a fine mese e una pensione dignitosa. Ma scambiare la propria libertà con la sicurezza non è affatto il massimo. Andiamo a scoprire il perché con il racconto della parabola dell'acquedotto. Il racconto inizia con due ambiziosi cugini di nome Paolo e Bruno che vivevano in un piccolo villaggio in Italia. I due giovani sono molto amici e grandi sognatori, entrambi intelligenti e grandi lavoratori. Parlano molto di come un giorno sarebbero diventati gli uomini più ricchi del villaggio. Tutto quello che gli serviva era un'opportunità. Un giorno l'opportunità arrivò. Il villaggio era in un periodo di siccità e molti abitanti avevano bisogno di acqua. Paolo e Bruno hanno colto l'occasione al volo e iniziato a trasportare i secchi d'acqua da un fiume che scorreva a qualche chilometro dal villaggio per rivenderli agli abitanti per un centesimo al secchio alla fine della giornata avevano venduto 100 secchi d'acqua a testa e guadagnato un euro ciascuno che per quei tempi erano bei soldi molti più di quelli che guadagnavano gli altri abitanti del villaggio bruno era felice di questa grande occasione e pensava di aver trovato la gallina dalle uova d'oro ma paolo non era convinto la schiena gli faceva un po male e lavorare così tutti i giorni non rientrava nei suoi piani paolo aveva l'incubo di alzarsi e di andare a lavorare la mattina successiva e propose a Bruno di studiare un sistema per portare l'acqua senza faticare così tanto, basato su uno scavo che facesse scorrere l'acqua dal fiume al villaggio. In altre parole, un acquedotto che li avrebbe portati alla libertà finanziaria, ad essere liberi dal lavoro, a costruire un sistema che generi denaro senza la loro presenza e impegno quotidiano. Bruno prese in giro Paolo e preferì continuare a portare i secchi e guadagnare un euro al giorno. Così in poco tempo si Compro una nuova casa a due piani, vestiti e altri beni di lusso. Gli abitanti lo chiamavano con rispetto signor Bruno e lui offriva da bere sempre e a tutti nella taverna del villaggio. Paolo invece decise di trasportare i secchi solo per metà giornata e di investire l'altra metà a costruire il suo acquedotto. Per accelerare i tempi Paolo lavorava l'acquedotto anche il sabato e la domenica, a volte anche la sera, ma trasportava la metà dei secchi di Bruno e non gli faceva più male la schiena. Bruno invece iniziava ad apparire sempre più stanco Ogni giorno che passava. Paolo spendeva tutti i soldi che guadagnava per sfamarsi e per comprare attrezzi e materiali per il suo acquedotto. Il suo sistema che avrebbe generato entrate passive sicuro che solo così avrebbe davvero raggiunto la libertà finanziaria. Bruno e gli altri abitanti lo prendevano in giro, lo chiamavano l'uomo dell'acquedotto. Mentre Bruno riposava le sere e di fine settimana Paolo continuava a lavorare al suo acquedotto. I giorni divennero mesi e dopo un anno, Paolo si rese conto che il suo acquedotto era completo a metà Ciò voleva dire che doveva fare metà strada per riempire i suoi secchi E nella mezza giornata che vi dedicava ne portava cento come Bruno Pur facendo metà della fatica Le spalle di Bruno erano sempre più incurvate e i dolori sempre più forti Così Bruno dovette iniziare a lavorare di meno e a portare meno secchi, passando tutto il suo tempo libero a cercare di recuperare. Non andava più alla taverna e tutti i suoi oggetti preziosi gli servivano a poco senza la salute. Bruno era arrabbiato e capì che si era condannato a trasportare i secchi per il resto della sua vita. Era anche preoccupato e consapevole che un giorno ci sarebbe più riuscito. Quando i gestori della taverna vedevano arrivare Bruno, Gobbo e senza i suoi vestiti nuovi lo prendevano in giro e lo chiamavano l'uomo del secchio. Bruno non offriva più da bere a tutti e preferiva stare da solo, in disparte. Alla fine, per Paolo, arrivò il grande giorno, l'acquedotto era finito. Paolo aveva creato il suo sistema per generare soldi senza faticare, senza la sua presenza e con zero rischi. E ora che il villaggio aveva un costante rifornimento d'acqua, le persone della campagna circostante si trasferirono nel villaggio che crebbe e prosperò. Una volta completato l'acquedotto Paolo non dovette più trasportare secchi d'acqua, che lui lavorasse o meno, l'acqua scorreva, scorreva mentre mangiava, scorreva mentre dormiva, scorreva i fine settimana mentre giocava. Più l'acqua scorreva nel villaggio, più i soldi scorrevano nelle tasche di Paolo. Paolo aveva raggiunto la libertà finanziaria con un sistema unico di entrate e passive ed era solo l'inizio in realtà poteva ritirarsi per sempre ma era ambizioso e aveva progetti che andavano ben oltre il suo villaggio l'acquedotto di Paolo lasciò Bruno l'uomo del secchio senza lavoro ma Paolo pensò di offrirgli una grande opportunità d'affari. erano stati necessari due anni per costruire il suo acquedotto ma in questi anni aveva imparato molto e adesso sapeva quali strumenti usare e come rendere più veloce il processo di costruzione Paolo potrebbe costruire un acquedotto l'anno e diventare sempre più ricco, ma preferisce restare libero e così propone a Bruno di imparare il suo metodo e di insegnarlo ad altri, in modo che molti possano raggiungere la libertà finanziaria, pagando a Paolo una percentuale per l'utilizzo dei suoi brevetti, cioè il sistema delle entrate automatiche. Bruno finalmente capì il valore delle idee di Paolo e ringraziò l'amico per la sua bontà. Accettò subito di essere il suo primo allievo e si mise ad insegnare a tantissimi altri come fare gli acquedotti in così breve tempo e si ritirò dal lavoro pure lui. Paolo e Bruno divennero molto ricchi, oltre ogni immaginazione. A volte Paolo e Bruno incontravano giovani che trasportavano secchi d'acqua e, rivedendo loro stessi, gli raccontava la loro storia, spiegandogli come potevano uscire da quella schiavitù e raggiungere anche loro la libertà finanziaria. Alcuni ascoltavano e prendevano al volo l'opportunità di costruire anche loro un acquedotto, ma la maggior parte aveva fretta di continuare il lavoro e non credeva alla storia raccontata. Paolo e Bruno, si sentivano ripetere sempre le stesse scuse. Non ho tempo, non è per me, non sono portato, so di persone che hanno perso soldi nell'affare. Un amico mi ha detto di conoscere la sorella di un amico di un cugino che ha provato e ha fallito. Solo chi ha costruito anni fa può guadagnare, oggi non è più possibile. Ho trasportato secchi per tutta la vita, preferisco continuare sulla strada sicura. So di persone che hanno perso soldi nell'affare, eccetera, eccetera, eccetera. In un mondo di portatori di secchi, pochi sono quelli che hanno il coraggio di cambiare, i più semplicemente si conformano. La libertà finanziaria non è per tutti e richiede coraggio e visione per essere raggiunta. Senza un sistema che ti permette di creare soldi, un rubinetto dal quale attingere ogni volta che ne hai bisogno, sarai sempre schiavo di un lavoro. E tu? Cosa vuoi essere? Un portatore di secchi oppure un costruttore di acquedotti? Sei caduto anche tu nella trappola del scambiare il tempo col denaro? Se ci sei caduto, sei un portatore di secchi. Chi fa l'avvocato o il medico o chi lavora infinite ore nella sua impresa ha un secchio grande e porta più acqua, ma sta sempre scambiando tempo con denaro e avrà sempre questa fastidiosa dipendenza dal lavoro. Niente secchio trasportato, niente guadagno. Non puoi smettere subito di portare secchi, devi mangiare a fine mese. Ma puoi fare come Paolo, investire parte del tuo tempo e dei tuoi soldi per costruire un acquedotto. Se mi dici che non hai tempo, mi costringi a chiederti quanto tempo passi davanti alla tv, ai social o ai videogiochi. Se mi dici che non puoi mettere da parte soldi, mi costringi a chiederti di quante cose avresti potuto fare a meno nell'ultimo anno. Ti servono davvero tutte le scarpe che hai? C'era davvero bisogno di uscire così spesso a cena? Sei certo che non stai pagando troppo per assicurazioni e conti correnti? Quando potresti risparmiare una bella consulenza personale l'abbonamento alla pay tv è davvero indispensabile non devi lasciare subito il lavoro ma devi iniziare a cambiare modo di pensare cambiare modo di pensare è il primo passo importante verso un percorso pieno di sfide e soddisfazioni e ti permetterà di accorgerti di opportunità semplici e potenti per creare rendite passive senza rischi come per esempio il cash flow setup l'unico percorso di imprenditoria digitale a 360 gradi con supporto costante e guida step by step, alla portata di tutti, anche se non hai esperienza, conoscenze o molto tempo a disposizione. Paolo continuava a portare i secchi mentre costruiva l'acquedotto. L'importante è capire che costruire un acquedotto non è avere un altro lavoro, almeno non nel senso in cui lo si intende comunemente, ma è creare un sistema per creare ricchezza e raggiungere la libertà finanziaria. Ci sono persone che uniformandosi a quello che la società ci dice pensano che il segreto sia ottenere un secchio più grande o Ok, aumento di stipendio, carriera, ti metti in proprio e il secchio diventa più grande, ma cosa hai cambiato? Ti vesti meglio, hai una macchina migliore, ma se smetti di lavorare ti crolla tutto addosso e questa decisione non dipende solo da te. Ci sono molti fattori esterni che potrebbero rendere il tuo lavoro obsoleto o non più necessario, la crisi è solo un esempio. Il segreto è cambiare totalmente prospettiva e uscire dal sistema. Inizia ora, iscriviti al canale, lascia un like e guarda il web Webinar che trovi in descrizione o continua a portare i secchi.